Adesso sì, scusate, l'avevo l'avevo messo nella spina sbagliata. Adesso si sente, no? no? Che ho fatto, scusate, vi ho fatto perdere così tanto tempo, cari amiche ed amici. E eh, allegria, si sente un fruscio Sì, perché questo è un microfono analogico. Forse gli ho dato adesso troppa retroalimentazione. Non so, però. Eh si sente si sente che è un casino forse gli devo dare il 50 per cento di eh, gli ho dato troppa alimentazione eh, se ne va in alto adesso se ne va da solo eh, metto in sospensione dei rumori eh, vediamo un po adesso si sente bene Ah, allegria mm, ho perso tanto tempo come un non vi dico che eh, vabbè, eh, 11 minuti in silenzio, non so se rifare il live perché per tutte quelle persone che si mettono in ascolto eh, veramente non, non me lo sarei mai aspettato. Già mi è successo una volta che ho sbagliato a mettere nello spinotto dell'audio eh, il microfono, eh, quello verde invece che quello rosso. Siccome c'è un auricolare che è rossa allora vi dicevo eh, dopo tanto tempo sono ritornato a fare il live streaming perché me l'avevano sospeso adesso sto facendo un hangout per il semplice motivo che io eh, mi sono registrato Ho fatto un primo un live stream di saint jean il mio primo live stream dopo tanto tempo prima parte questa è la seconda parte perché lo facevo con il mio cellulare il motorola moto X seconda generazione. E si era surriscaldato allora che succede che eh, mi si frigge il cellulare io ho iniziato bene quest'anno spero anche voi purtroppo però eh, prima del mio compleanno eh, si è bruciato lo schermo di questa eh, filmatrice verio che ho dal 2010 già ho riparato il flessibile dello schermo una volta e mi è costato quasi come la cinepresa e non lo riparo più allora sono rimasto senza filmatrice se adesso mi parte pure il cellulare moto its seconda generazione comprato nel 2015 eh, capirete che rimango senza niente eh, nel 2016 mi è partito eh, questo cellulare che è il galaxy young 53 60 poi c'ho altri un po più vecchiotti quindi eh, youtube adesso mi permette non soltanto di trasmettere in live streaming ma addirittura di eh, monetizzare il chat quindi eh, siccome eh, sì sì eh, barabba piano piano si ricompra la filmatrice però siccome che sono potuto ritornare a fare live streaming e avendo più di mille iscritti eh, youtube mi permette di monetizzare il chat non so come funziona perché hanno voluto che dichiarassi che avevo una società adesso ditemi se mi ascoltate che strillo troppo magari devo allontanarmi dal microfono perché io ho tolto la spugnetta perché non serviva a niente mica vado sotto la pioggia a parlare non lo so ma c'è un tasto hai visto vicino l'icono degli emoji, no vicino alla faccina degli emoji? esatto la super chat super chat è il simbolo del dollaro del denaro che sta accanto alla faccina degli emoji, no quindi è, una, è un icono che ci hanno solo i canali monetizzati che hanno la partnership e più di mille eh, iscritti. Allora, fai click su Super Chat e eh, ti appare l'opzione Mandare un Super Chat. Eh, se si, fai clic con la Super Chat, eh, poi eh, scegliere che c'hai una linea di graduazione. Quanto denaro spendere? C'è un minimo e un massimo, naturalmente, eh, un massimo che è enorme, ma è un minimo eh, che a seconda del paese. E quindi eh, tu fai clic sull'icono del dollaro. Del denaro e ti apparirà eh, invia una super chat allora quando tu fai click su send a super chat eh, poi devi eh, ti appare una linea graduata e tu scegli quanto denaro mandare io non vorrei chiedere denaro così alla gente ma youtube mi deve 70 dollari allora eh, da gennaio dell'anno scorso in quattro anni dal 2013 al 2017 mi hanno pagato 150 dollari adesso mi devono nell'ultimo anno 70 dollari magari attraverso eh, le super chat riuscirò a avere un po di denaro come per comprarmi eh, qualcosa eh, perché io sono disoccupato però non voglio chiedere denaro alla gente capito come fanno molti che danno la paypal e che addirittura vogliono denaro per comunicarsi con WhatsApp e altre cose e vendono gadget io non avrei denaro per produrre il gadget però ecco la prima forma che avete di aiutarmi di supportarmi voi che mi supportate è attraverso il super chat cioè schiacciate nell'icono del denaro e scegliete quanto denaro inviare non deve essere molto e la seconda forma che avete di sponsorizzarmi è guardare i miei video e i video che vi sono più piaciuti, fateli vedere ai vostri amici, parenti, familiari, ma soprattutto inviandone il link, non guardando in una sala con 30 persone il video, ma mandando il link a 30 persone, perché così aumentano le visualizzazioni. Soprattutto mi raccomando, fate vedere i video più visti. Che hanno più probabilità matematiche di essere di, di, di generare una monetizzazione questo video per il momento eh, è stato visto quattro volte allora genera poche visualizzazioni l'ultimo eh, live che ho fatto cioè oggi col cellulare ha generato 13 visualizzazioni ma non si sa perché YouTube dice che non è atto per la maggioria degli annuncianti. Infatti, ho fatto un live eh, circa eh, 18 minuti fa, che è durato eh, 38 minuti, credo 38 minuti quasi 39. Beh, eh, non è che sono ricco eh, vivo con i miei genitori eh, grazie Vittoria. se o oh, san ok san io ti aiuto in a inizio a mandare i tuoi video in giro anche barabba sì sì eh. Grazie, grazie mille. Sì, infatti, o, o, o mi aiutate con il super chat, oppure se anche voi avete problemi economici, mi hanno iniziato a guardare questo video in 10. Peccato che io ho, ho, ho fatto la, la cavolata di mettere male il microfono e siete rimasti solo in 4. Comunque ho capito come si fa, grosso modo, e poi non farò più live streaming dal cellulare perché si surriscalda una cifra dopo i 20 30 minuti quindi come dire adesso eh, che ho capito come si fa cioè cercherò di stare attento a dove metto la spina del microfono che è un problema poi vedo che eh, la telecamera anche questa si starà surriscaldando una logitech del 99 quando c'è mi è venuta infatti c'è il, il piede ciala il supporto che è fatto per lo schermo a incandescenza mi è venuta nel 99 con il computer pentium 3 Pentium un terzo della compact quindi adesso sta perdendo eh, fuoco sta perdendo non so se io posso dare più, eh, più eh, diciamo luce illuminazione a a sto video eh, purtroppo credo di no eh, purtroppo è così eh, non posso migliorare È tutto un casino. Comunque, sì, sì, sì, la definizione in pratica è di 320x240, eh, però non è mega pixel, sarà mega pizza. Eh, veramente viene molto sgranato perché anche i pixel che ha, come potrete vedere, sono molto sgranati. Pensate che io quando mi filmavo con questo mio cellulare eh, che mia madre mi ha regalato per il compleanno del 2013 il 26 gennaio. Guardatevi il, il live che ho finito di fare prima, eh, ho fatto un tutorial su questo cellulare, il Galaxy Young 53 60, c'è una camera di 2 megapixel e filma in eh, 320 x 240 come questa web camera soltanto che questa web camera non è di 2 megapixel sarà di 0,1 0,3 megapixel e questa è la differenza per quello che si vede molto sgranato guardate dei video che ho fatto con questo cellulare vedrete che, che sono venuti molto meglio e io anche se, se lo edito un video fatto con questa web camera eh, in full hd viene sempre sgranato anzi viene più sgranato come sono sgranato io senza grana, senza grana padana, senza grana in tasca, eh, con tante grane, con la filmatrice rotta, con il cellulare che si surriscalda e che non lo voglio forzare. Per questo, che ho continuato a fare live streaming in questo modo? Eh, e poi magari anche mi è convenuto perché chi, li, chi lo vede, live streaming di eh, un'ora io ho fatto nel passato del live streaming di, di un'ora e ha avuto poche visualizzazioni e invece eh, ho fatto eh, dei video corti di cinque minuti che almeno eh, qualche visualizzazione l'ha avuta Sì, sì, eh, tutti sgranati, san come tutti sgranati. Anche quelli che ho fatto in alta risoluzione con il cellulare Mo Motorola Moto X seconda generazione, si vede allora che io esagero a dargli Full HD o 4, 4K. Dovrei dargli una risoluzione uguale a quella nativa, cioè se il cellulare filma in Full HD dovrei dargli solo Full HD e non... E non 4K. Se il cellulare filma in 640x480, gli dovrei dare 640x480. Ah, siamo tutti sgranati, san. Ah, sì, ho capito. Sì, ecco che non ci avevo grana e ci avevo grani e non grana. Però non ci abbiamo né grana padana né, eh... ah, grazie. Sì, sì, era la, era la mia battuta, che poi non è tanto battuta, perché sto a vive con mia madre. Che non ci abbiamo né grana padana né grana in tasca, ma ci abbiamo grani. E beh, così. Allora, eh, vi ringrazio moltissimo, adesso siete in cinque, eh, di voler dare like ai miei video, di volerli condividere nelle reti sociali, eh, mandarli attraverso sms, in chat, in, in modo che aumentino le visualizzazioni. E poi aiutate a mantenere la monetizzazione del mio canale perché purtroppo YouTube eh, rende sempre più difficile le cose a noi youtubers perché adesso il limite è di 4000 ore all'anno di visualizzazioni è difficile questo perché io posso fare anche 100.000 eh, visualizzazioni ma non ore di visualizzazione eh, tantomeno 5.000 ore eh, allora molti canali saranno esclusi dalle monetizzazioni e quindi a me non me li daranno mai 70 dollari ergo magari eh, lascerò ancora attivo il mio canale ma smetterò di fare video eh, perché mi si sta distruggendo tutto il materiale e, e poi mi rimarrà il cellulare nuovo il tablet vecchio che sono riuscito ad aggiustare eh, non so con che rimarrò eh, quindi io credo che che eh, Purtroppo YouTube fa male a alzare sempre di più il paletto dell'ostacolo, delle difficoltà, perché così si allontaneranno in molti creatives. Magari andranno in Daily Motion e in Vimeo, perché gratis per gratis tu vai in un luogo dove sai che è gratis e non ti piantano grani Dream, ma, dream Man, devi spammare nel live di altri YouTubers o anzi meglio parlare di qualche tematica importante di tendenza sì ogni tanto ci ho azzeccato con la tematica importante però purtroppo sai come nelle reti sociali in facebook in youtube in twitter non si sa come ma fuori dalla cerchia dei tuoi conoscenti non vai poi io in facebook c'ho più di mille iscritti ma la maggior parte di loro non parlano in italiano. Io in Twitter ho più di 8.000 contatti. Ebbene, in italiano, secondo le statistiche, magari saranno 20 o 30 che parlano in italiano. Tutti gli altri sono di paesi non europei. Io non so come riesco a essere seguito in Arabia Saudita, Iraq, Russia, Yemen, eh, Giappone, Filippine, in Twitter che realmente chiedono la mia iscrizione da tutto il mondo però nessuno guarda i video che io eh, twitto in twitter di youtube perché non parlano italiano e quindi è un casino allora eh, grazie a tutte e tutti voi di diffondere i miei video e chiedete a coloro i quali eh, diffondete i miei video di diffonderli a loro volta e di guardarli 5-10 minuti, non 30 secondi, perché purtroppo servono anche ore di visualizzazione. Voi ci potrete credere che a quest'ora girava una mosca e è una mosca notturna, perché quasi sono le 22. che ci fa boh. allora vi dicevo eh, probabilmente farò altri video in questo formato pessimo sì pur, eh, dream, dream man eh, lo so purtroppo c'è molta gente che a mio giudizio senza voler eh, essere eh, offensivo Molta gente che c'è il cervello piatto e crede ancora nella terra piatta. Io, Vittoria, se sono di Roma e ho vissuto molto tempo a Casal palocco poi vabbè, mi sono spostato. E tu, di dove sei, Vittoria? Se io ho fatto dei video parlando dei vaccini e ha ricevuto abbastanza visualizzazioni cercate nel mio canale i vaccini i pro e i contro conviene farli molti credono che io sia un antivaccinista ammazza roma anche te che bello bene allora vediti un video che ho caricato che è di un amico mio di Instagram, nel in Instagram ho caricato molti video, no? E questo video si intitola Sacchetti per frutta e verdura dal 2018 si pagano. Ma quanto? È un video molto interessante che non ho girato io, ha girato questo mio amico e qua vi do il titolo. Il video vedetevelo subito che è molto divertente ve lo lascio qua nel chat sì ho visto il documentario di mario ciriello sul colesterolo mario ciriello lo seguo molto e purtroppo sai che te devo dire che io già le stamine le statine già le sto prendendo da più di dieci anni quindi eh, come dire se è vero quello che e dicono nel documentario eh, circa il fatto che 300 di colesterolo non è pericoloso e tutto il resto e io sono fottuto perché le statine le stamine eh, le sto prendendo da più di dieci anni anzi eh, da, da più di, di, di forse 17 anni da, dal 2007 eh, mario lo è fortissimo io ogni giorno guardo dei nuovi video suoi come dire comunque io vi ho qua dato un titolo no sì sì anche io ieri non l'ho trovato in diretta ieri perché mi sarebbe piaciuto trovarlo in diretta e comunque guardatevi questo video vi do di nuovo il titolo lo trovate nel mio canale questo video non l'ho girato io sacchetti per frutta e verdura dal 2018 si pagano ma quanto ma guardatelo che è troppo forte comunque vi dicevo io sono eh, fregato perché prendo le stamine le statine contro il costerolo forse dal 2003 o dal 2005 e, vabbè cose che capitano non so se adesso smettere di prenderle o continuare a prenderle perché il colesterolo mi è anche aumentato, però dicono che il colesterolo alto non faccia male e io non so più che pensare, perché ci sono molte opinioni in giro. Comunque vi ringrazio dei vostri consigli, farò dei documentari sulla Terra piatta e io so come la gente vuole vedere i documentari allo stile Voyager, cioè allo stile che per esempio il grande conduttore, perché è abile, che fa Voyager, eh, crea dei miti inesistenti cioè il mistero che si nasconde sotto la cattedrale di urbino andiamolo a vedere e fa il misterioso e va e chiede per me eh, chiede a un prete di essere la guida e poi chiede il permesso dice noi abbiamo le autorizzazioni per andare a filmare sotto la cattedrale di urbino per dire una cosa allora che segreto è? Non vanno di nascosto, no? Come Matteo Montesi, ma hanno i permessi. Poi ti accorgi che ci sono dei cartelli al muro nel sottosuolo della cattedrale e che in pratica non è nessun mistero, perché lì vanno guide turistiche organizzate, vanno delle gite turistiche organizzate con delle guide, che molte volte sono i preti della cattedrale di Urbino stessa. Quindi tutto quello che ti fanno vedere in Voyager sarà un mistero chi non ha studiato o per chi non ha familiarità con la cattedrale di urbino e urbino però non è un mistero eh, per chi certe cose le sa capito quindi parlare della terra il mistero della terra piatta non implica che tu devi dire che è vero che la terra è piatta ma semplicemente iniziare a come se come se tu scopri per la prima volta assieme a chi ti segue che la terra era piatta ma eh, invece poi eh, parli che eh, fra gli scienziati che hanno affermato che la terra era rotonda c'è stato Copernico Galileo Galilei e tanti altri quindi, alla fine smentisci la teoria, ma all'inizio la offri come buona perché la introduci come una possibilità. Tanto quelli che vogliono vedere dimostrazioni che la terra è piatta credono che la terra sia piatta. Quindi, poi eh, iniziare a parlare come se realmente la terra fosse piatta. E invece la terra non è piatta eh, così per esempio eh, i misteri dell'acqua santa non so beh vabbè quello già si tocca la religione vabbè che la terra piatta era una questione religiosa eh, lo stile eh, parlici delle tue esperienze sessuali samantha eh, cara samantha eh, no, eh, no, non sono così audace come Rocco Sicuredi. credi eh, no, non è un tema, neanche se arrivassi a monetizzare molto. sa che ti... Lo stile di Voyager non si batte, Barabba, san, ma come fai a farli tu? victoria san e me lo chiedo anch'io infatti io dal 2013 ogni volta improvviso eh, comunque ho fatto molti eh, video chat nei quali parlo di tutto anche con molta ironia però purtroppo eh, con poche visualizzazioni quindi cercate nel mio canale santen chan vi parla eh, Grazie, Vittoria. Se scusa se pronuncio male il tuo nome, ho visto che hai fatto video su alcuni libri. San ottimo, sono convinta che la terra non è una palla. No, ma a volte che palle, no, e sì, infatti, è un po' elitica. La terra, comunque, secondo Rubrik, la terra è un cubo. Lo si sa, infatti, lui manda a fancubo tutti gli scompone il cubo e poi li manda a fancubo tutti non come beppe grillo adesso poi ci sono le elezioni a marzo e io non so che cosa votare veramente sto in crisi perché mi hanno deluso tutti pure il movimento 5 stelle che dicono che roma sta eh, veramente il centro di roma che io non vado da molto tempo sta affogando nella spazzatura sarà colpa delle amministrazioni precedenti sempre perché eh, come si chiamava marini rutelli alemanno adesso la, eh, la raggi che spero non ci aggiri tutti colpano le amministrazioni precedenti sì ma caro Dre, dream man, se non voti se resti a sognare votano per te vittoria se eppure colpa della gente esatto c'hai vittor ragione vittoria caro dream man eh, sai come farò io probabilmente eh, quando avrò la scheda sotto mano voterò per la lista meno significativa per il candidato meno importante eh, a tutti i livelli. Eh, sarà un voto che non servirà a nulla, ma non voglio appoggiare i partiti e le liste che, che non mi piacciono. Adesso, per esempio, dopo essersi sputanati per più di vent'anni, PD e PDL da Bruno Vespa e in altri programmi televisivi si alleeranno insieme destra e sinistra contro il Movimento 5 Stelle. Il movimento 5 stelle eh, scende all'opposizione sostituendo i comunisti di una volta quindi che significa questo che è cambiato tutto perché nulla cambiasse io invece eh, voterò per un qualche partito che non rappresenta nulla che non è rappresentato da nessuno che non rappresenta nessuno eh, E sì, fate annullare la scheda oppure vota per un partito insignificante, che magari eh, date tutti voi questo consiglio, eh, anche a quelli che conoscete in rete di persona, di votare partiti insignificanti in modo da ottenere un nuovo Movimento 5 Stelle, però che sia un partito sconosciuto dovreste aver presentato la mia candidatura così mi presentavo io come indipendente comunque votate votate votate non rimanete a casa ma votate per il partito che vi sembra più minoritario né pd né pdl né lega né movimento 5 stelle né tutti i soliti riciclati di sempre perché la raggi ha pianto come la fornero ma poi che fa in pratica a parte piangere e... beh allora io vi dico questo votate per il più sfigato dei partiti quello che proprio vedete che non ha possibilità di vincere eh, per i candidati addirittura gli ultimi della lista dell'ultimo dei partiti <coughs> per i partitini proprio che passano in ombra per l'ultimo dei suoi candidati e così sarà un voto di protesta almeno ti dissoci ti dissoci dalla corrente generale come diceva Alberto Sordi, se tutti sono dei baccalà io sono un salmone che nuoto contro corrente. Quindi nuota contro corrente e vota per i meno eh, per quelli che saranno meno votati. Come dire, sono riuscito a fare 42 minuti per compensare il tempo iniziale che ho passato facendo un video muto. E questo lo rammarico perché eh Berlusconi non è andato in galera ma al geriatrico perché ci aveva più di 70 anni adesso che se non mi sbaglio ce n'ha più di 75 si può candidare in politica com'è questa cosa qua non ho capito per i politici vale un'altra misura un altro peso eh, per noi no eh, non ho capito c'è gente che va in galera ai 70 anni i politici no eppure lui si può candidare avendo più di 70 anni e, e non è andato in galera ma ai, ai lavori sociali non geriatrico e vabbè è veramente un record ma giorgio napoletano che diceva che non avrebbe fatto un altro mandato da presidente della repubblica non solo si è ricandidato ma poi è rimasto nella politica e matteo renzi che aveva detto se non passa referendum mi ritiro per sempre dalla vita pubblica dalla vita politica e si ricandida e è rimasto nel partito ha continuato a parlare in nome del pd e si ricandida e a chi gli ha detto in internet perché nella rai non gliel'hanno chiesto a chi gli ha chiesto a matteo renzi ma perché non si è ritirato dalla politica lui innanzitutto ha reagito in modo scorbutico poi ha detto non posso lasciare delusi due milioni di persone che dalle reti sociali mi chiedono di ritornare alla politica ma lui dalla politica non se n'è mai andato perché è rimasto nel pd quindi lui ha mentito perché si sarebbe dovuto ritirare da tutto, incluso dal PD. Non che dice che si ritira dalla politica, rimane nel PD, perché sta facendo politica all'interno di un partito politico. Quindi da che si è ritirato? Eh? Da che? Da niente. Da un bel niente si è ritirato e adesso si ricandida. Cioè si è scordato quello che ha detto. O lui conta sul fatto che la gente si sia scordata la sua promessa il suo referendum sul cambio della costituzione della repubblica italiana che era un pastrocchio non è passato allora ha promesso che si ritirava dalla vita pubblica dalla politica attiva e invece non si è ritirato dal partito dal pd non si è ritirato da vari incarichi. e adesso si ricandida Vogliono ricordare che lui aveva detto che si ritirava dalla politica e ti viene a dire. Ma la gente mi chiede per la strada che mi candidi, capito? Eh, è incredibile la faccia tosta. Eh, lui è uguale a Berlusconi con il patto del Nazareno. Quelli del PD dicevano sempre: Noi sconfiggeremo con le elezioni eh, il PDL, non eh, col tribunale. E infatti ogni volta Bersani perdeva o oh, eh, eh, Fassino e vinceva Berlusconi, capito? Solo uno scandalo ha fatto sì che Berlusconi si dovesse dimettere, ma fino all'ultimo eh, la fiducia gliel'hanno data a quelli di sinistra, due comunisti e un pidino, mi sembra, che gli hanno dato il voto di fiducia. Poi lui dopo tre mesi, eh, dopo tre mesi nel 2011 credo si è ritirato da primo ministro ma la fiducia gliel'hanno votata proprio eh, quelli di sinistra pensa che la sfiducia gliel'aveva dato eh, fini così come prodi lo ha fatto cadere mastella una volta e un'altra volta bertinotti cioè quelli della stessa coalizione fanno cadere la coalizione al governo. Invece la coalizione è sempre appoggiata da quelli dell'opposizione. Questo perché si compreranno i voti? Si compreranno la fiducia? Noi italiani facciamo piangere proprio perché fanno piangere i nostri politici. Da dove vengono queste nuove classi di politici? Dalla gente. L'Italia è un grande teatro, grottesco. C'hai ragione, è un po' come il satirico. Io ho il, un libro, il satirico, che vorrò commentare perché proprio la società di oggi: esistono ancora i comunisti? In realtà, i comunisti non sono mai stati comunisti in Italia, erano eurocomunisti. E poi un'altra cosa: viaggiavano agli Stati Uniti. Quindi, evidentemente, beccavano soldi dall'Unione Sovietica e li fregavano comunque voglio dirti lo, lo sapevate dove ha fatto il tirocinio non il tirocinio il tiro del cigno ma il tirocinio la raggi come avvocata nello studio di previti previti chi era prima ancora di essere eh, deputato di silvio berlusconi e di forza italia era avvocato di silvio berlusconi perché berlusconi ha sempre dichiarato di essere stato perseguito perseguitato per ragioni politiche ma eh, invece è vero il contrario <coughs> berlusconi è stato citato in giudizio in tribunale sino dagli anni 60 e 70 eh, perché lui era un palazzinaro <coughs> allora eh, una volta che è stato eletto primo ministro di colpo perché mi sembra non so se prima eh, lo hanno votato deputato che cosa c'aveva l'immunità eh, di onorevole e, e quindi tutti i processi sono iniziati a diventare processi politici ma in realtà è, è stata una una falsità i processi di silvio berlusconi eh, hanno iniziato ad esistere negli anni 60 e 70 per colpa dell'abusivismo edilizio e di tutte le sanatorie che si faceva poi Grazzi gli ha dato i denari per andare assieme a martelli a mettere televisioni perché i comunisti ci avevano e ci hanno ancora quelli del pd rai 3 rai 2 non so in mano a chi sta rai 1 agli ex democristiani che era della democrazia cristiana eh, ma eh, il psi il partito socialista italiano scusate di eh, Bettino Crazzi era rimasto senza un suo canale e gli occorreva fare informazione o come i maligni dicono disinformazione allora eh, visto che Silvio Berlusconi aveva fatto degli esperimenti televisivi eh, per i suoi condomini di Milano 2 3 4 5 eh, negli anni 80 ha fondato la televisione commerciale per fare i telegiornali il partito socialista italiano e per bettino È esatto dream man più si parla dell'italia e più viene la nausea ma bisogna ricordarle certe cose il massone silvio berlusconi iscritto alla loggia p2 di Licio Gelli, eh, finanziato da crazi che magari era anche lui affiliato nella loggia massonica ha fatto dei programmi televisivi come il Costanzo Show, anche Costanzo era affiliato come Gervaso alla P2 per fare politica, per fare opinione, per fare disinformazione come Striscia la Notizia e la gente si intrattiene con dei format che dovrebbero essere come le Iene di informazione, ma che sono degli show. Poi Iene mi viene in mente che è un titolo molto bello perché... A volte trattano degli argomenti molto tristi come se fossero delle iene. Però è questa l'Italia che abbiamo. Per quello PD e PDL hanno fatto finta di essere tutti in combutta. Magari, non so, sono tutti affiliati alla P2. <coughs> Renzi e Berlusconi hanno fatto il patto del Nazareno. Ma come non si sputtanavano in televisione? Ah grazie eh, di avermi dato quattro like sono già 51 minuti che sono dal vivo eh, barabba bravo san grazie barabba e eh, eh sì purtroppo la massoneria io ho guardato un video in youtube e il gran maestro d'oriente eh, ha detto che ha istituito una commissione per vedere la corruzione nella massoneria è andato a dare il suo info, il suo rapporto a londra dicendo che tutta la massoneria il grande oriente d'italia eh, la grande loggia eh, di piazza del gesù non so barberini stava collusa con la mafia e da londra gli avevano detto grazie de, ti abbiamo chiesto questa, questo dossier ma noi già lo sapevamo c'era collusione con l'andrangheta e la mafia e la camorra nella mafia nella nella massoneria italiana e, e quindi eh, purtroppo la politica la massoneria le mafie che sono il braccio armato a volte della massoneria e della politica eh, il trattato fra stato e mafia il, il rapporto stretto fra servizi segreti, massoneria e anche partiti politici, il fatto che la, la, la Previti e la Raggi abbiano lavorato, eh, in, il pre, eh, Previti e Raggi abbiano lavorato insieme, e magari anche eh, la Raggi ha lavorato nello staff di Te Previti come avvocata per Silvio Berlusconi e quindi per Forza Italia. Eh, come consulente fa sì che veramente non ci sia eh, nessuno a salvarsi sono tutti collusi eh, e la mia camera si sta surriscaldando anche lei perché come potete vedere sfoca sempre di più e poi sono passati molti minuti mi raccomando se questo ed altri miei Video vi sono piaciuti. Condivideteli adesso. Mi spiace solo per il tempo morto ed inizio di questo video perché inizia senza volume e purtroppo. Eh, molti che vorranno vedere questo video si sentiranno scoraggiati dal guardarlo perché non si ascolta niente. Dovrò mettere in descrizione. Io non so fino a... fino a che minuto... Non me lo sarei mai aspettato. Se ne va in alto... Ecco qua ho trovato dove... Dov era che era il difetto, ecco qua, che al minuto, ecco, ecco, che eh, pensavo che fosse un problema del microfono, l'avevo attaccato nella spina sbagliata dell'audio, eh, grazie. Il tema della massoneria. No, eh, beh, dovrò dedicarci un argomento specifico, però ricordatevi che la, la, la raggi ha lavorato per previti previti l'avvocato di silvio berlusconi quindi di forza italia che è diventato deputato quando silvio berlusconi è sceso in politica ma che lo difendeva dai processi negli anni 60 e 70 per abusivismo edilizio ad ed altre cose <coughs> e, e poi che ha aperto reti televisive per fare dei telegiornali a favore di bettino Crazi e del partito socialista italiano come dire io adesso lascio di fare il live mi raccomando condividete tutti i miei video che sono tantissimi eh, sono 780 forse con questo saranno eh, 781 eh, fatemi raggiungere le 5000 ore di visualizzazioni quest'anno perché non vorrei perdere la monetizzazione e sotto questo video metterò in descrizione il video inizia ad avere l'audio dal minuto tanto perché sono sicuro che molte persone eh, eh, non vedranno il video perché penseranno che è tutto un video muto sì a roma ci abbiamo frigoriferi dappertutto ma soprattutto nelle strade ma non si sta parlando di gelaterie né niente li buttano per la strada direttamente ecco perché siamo diversi da svezia svizzera paesi bassi eh, finlandia germania eh, eccetera ma devono cambiare gli italiani prima di tutto e eh, la spazzatura non levano la spazzatura per quello io sono un po deluso dai 5 stelle. loro dicono che è colpa dell'amministrazione precedente però a volte non ritirano lo sporco e quindi eh, come dire eh, non so chi votare io voterò l'ultimo dei partiti e nella lista per l'ultimo dei rappresentanti dell'ultimo dei partiti poi mi raccomando eh, nel prossimo live, se potete, schiacciate l'icono del dollaro e sponsorizzatemi con la super chat. Eh, per il momento, sì, dovremmo solo imitare i paesi più civili. Ma come ho detto nel, nel live precedente, che non ho avuto problema di audio perché l'ho girato col cellulare: la vera, la vera rivoluzione non è politica, economica, sociale, culturale quella del 68 eccetera ma la rivoluzione interiore ho fatto un video commentario a questo video a questo perdono a questo libro di Bhagavan Sri Rai la rivoluzione interiore cioè soltanto se attraverso la meditazione riscopriamo la nostra individualità possiamo veramente cambiare perché altrimenti i cambiamenti esterni non servono a niente puoi cambiare tutto il mondo ma per te non è cambiato nulla. Invece, se tu inizi a cambiare interiormente, cambierà la tua prospettiva del mondo. Allora veramente cambierà tutto il mondo, perché solo se ognuno di noi cambia interiormente, riusciremo a cambiare il nostro paese. Se rimaniamo uguali e aspettiamo che sia la politica a cambiare o che siano i politici a cambiare le cose, perché noi tanto deleghiamo ai politici perché cambino tutto e poi noi facciamo le porcate di fare le cose male. Noi non cambiamo e eh, non cambia nulla, quindi io mi aspetto poco o nulla da queste elezioni, ma mi aspetto molto dal cambiamento delle persone. Quindi leggete di più filosofia, leggete di più nel tempo libero. Leggete quello che volete, ma dovete cambiare interiormente, così anche non vi fregano emozionalmente, perché tutte le campagne elettorali in Italia si basano sul dato emozionale, non su un dato razionale eh, le eh, cara samantha le pentegane surgelate non so che eh, mi spiace eh, secondo me in europa ci sono più ratti che persone a parigi poi dreamman e eh, c'hai ragione Beh, allora eh, mi spiace lasciarvi però per me è tardi poi magari seguirò un live del nostro amico mario cirillo mi raccomando eh, non lasciate di seguirmi e condividete il mio video grazie per avermi seguito fin qui eh, la mia camera ormai è arrivata magari domani funzionerà meglio devo eh, stoppare qua perché veramente se no vedrete solo lo schermo in nero oppure metto la mia immagine magari sarebbe anche meglio visto che questo è un video chat però voglio che mi si veda parlare allora mi raccomando condividete tutti i miei video cercate nel mio canale spesa eh, parla perché ho messo molti video santi in cian vi parla condivideteli con quante persone più possibile aiutatemi a superare le 4.000 5.000 ore di visualizzazioni all'anno arrivare ai 100 dollari così youtube mi paga e poi io guarderò i video dei vostri canali una mano lava l'altra e tutte e due rimangono pulite come disse eh, giuda a gesù allora grazie ciao sana la prossima mi dice barabba ecco io ho fatto proprio la frase esemplare e purtroppo io con questi occhiali leggo barbara scusa se ogni tanto anche mi sono corretto ma quando tu mi hai commentato dei video eh, ho messo ciao amico finalmente allora barabba ciao sana la prossima ciao barabba eh, dentro il frigo ciao san si sì, lo dovrò mettere dentro il frigo anche il cellulare eh, ciao a tutti victoria set eh, barabbia dopo a dopo ciao se, ciao ciao ciao ciao mi raccomando condividete i miei video e eh. ciao vi saluto